Questo podcast potrebbe intitolarsi la profezia della finta crisi, io non credo alle elezioni anticipate finché non vedo la data del voto, oppure quello che avrei voluto dire a Di Maio a Bologna l'8 agosto per il tramite della persona delegata a parlare, oppure ancora perché il Movimento 5 Stelle perde consensi. Mi sarebbe piaciuto che fossero state riportate a Di Maio due cose. Della prima, che riguarda una modifica semplice ma sostanziale alla piattaforma Rousseau, ho realizzato un video e trovate il link in descrizione. La seconda cosa che ho scritto, che avrei voluto venisse detta, contiene invece una previsione che non era assolutamente difficile fare della crisi di governo innescata da Salvini. Questo quanto avevo scritto. Perché il Movimento 5 Stelle sta lentamente e inesorabilmente implodendo spiegato in due passaggi. Il primo passaggio è che nel movimento ci sono due narrazioni che spesso e volentieri fanno a cazzotti tra loro. Da una parte c'è il racconto del movimento come di una comunità che non lascia indietro nessuno, dall'altra il racconto di un movimento fatto di regole poche e principi che ci si impegna a rispettare e che ci contraddistinguono dagli altri partiti. Cosa succede quando queste due narrazioni non vanno a braccetto? Cioè, quando all'interno di un gruppo del movimento ci si ritrova a scegliere tra il rispetto di regole e principi o lo spirito di gruppo? Succede che, come è facile immaginare, il più delle volte è lo spirito di gruppo, il fare squadra a prevalere su regole e principi. E in questo caso, chi denuncia e critica il mancato rispetto delle regole e dei principi dentro al movimento, si ritrova a fare una battaglia solitaria restando col cerino in mano. Il secondo passaggio collegato al primo è che la catena di comando del movimento dalla base fino ai vertici non funziona e non può funzionare perché nessun eletto, vista la regola dei due mandati e il mandato zero cambia poco, può permettersi di perdere consensi. Quindi nessun eletto sposerà mai una causa impopolare per quanto giusta possa essere. A dirimere tutte queste beghe a livello locale saranno sempre chiamati i tre probiviri che ovviamente non ce la possono fare. Di fatto, quando il rispetto delle regole e dei principi si scontra con l'idea di comunità, non rispettare regole e principi del movimento diventa premiante. Magari sto parlando di pochi casi e di pochi soggetti che si ritrovano isolati e quindi tranquillamente sacrificabili, ma il messaggio che passa è devastante, perché il movimento diventa così una macchina per la creazione del consenso fine a se stesso. Se cresciamo una classe politica di parlamentari e consiglieri regionali che non ha il coraggio della impopolarità, neanche quando si tratta di prendere una posizione rispetto a questioni di carattere locale, non possiamo poi stupirci se il Movimento 5 Stelle finisce con l'essere tenuto sotto scacco dalla baldanza provocatoria di Salvini e la minaccia di andare a nuove elezioni. Governare significa fare delle scelte, delle scelte che spesso sono anche impopolari. La verità spesso è scomoda, quindi anche la verità spesso è impopolare. E allora, se si vuole crescere una classe dirigente pronta a governare, disposta a dire sempre le cose come stanno a qualunque costo, occorre trovare una soluzione affinché anche dentro al movimento giustizia e verità prevalgano sempre su popolarità e consenso. Altrimenti, gli eletti del movimento al confronto col Salvini di turno sembreranno sempre delle beghine democristiane. Grillo ha avuto il coraggio di sputtanare Craxi in un popolare programma TV nel 1986. Disse una verità scomoda, impopolare, con una battuta. Venne cacciato dalla Rai. Il Movimento 5 Stelle nasce lì, da una verità scomoda e impopolare, detta al prezzo di giocarsi la propria carriera televisiva, come poi è successo. Nel Movimento le occasioni di incontro non mancano, ciononostante, mancano momenti di vero confronto. Il compito dei facilitatori dovrebbe essere proprio quello di stimolare e rendere costruttiva la dialettica interna al movimento. Il cambiamento è una porta che si apre solo dall'interno. Il movimento deve cambiare se vuole cambiare il paese. Bene, questo è quanto avevo scritto. Oggi è il 10 agosto, stasera la notizia di San Lorenzo e quindi passatemi la battuta a... un saluto a tutti arrivederle stelle cadenti.